benvenuti in un nuovo video io e le mie orecchiette da volpe prese su shin vi diamo il benvenuto in un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di questo mascara di sephora il sides up mascara questo qui che adesso vi mostro ed è vi state ancora chiedendo perché una con le orecchie da volpe recensisce mascara? beh allora ho anche la tisana con la cannuccia per non rovinare il rossetto dunque siete nel video giusto se volete un po' di frivolezza mascara sides up di Sephora volume extra large e immediatamente mascara che offre un volume extra large sto traducendo dal francese ok quindi super volumizzante effettivamente si chiama sides up prezzo 14 ml, 12,99 euro. vi ricordo che fa parte della linea Sephora, quindi Sephora Collection, ed è difficile che sia scontabile se non in certi periodi dell'anno, ma anche lui può essere in sconto. Dunque, prima di cominciare, vi devo dire che promette di essere una formula vegana, e questo guardando l'inci è vero, ma attenzione perché contiene siliconi, conservanti, tutto il resto, però ha una formula vegana. Dunque, vi faccio vedere l'applicatore che per essere un mascara, lo sto pulendo, per essere un mascara volumizzante ha un bell'applicatore cicciotto, molto bello, è cicciotto come piace a me, fatto un pochino a clessidra, è pratico alle cig ciglia, le setole più in fondo sono più rade e si infoltiscono arrivando pulirlo bene per farvelo vedere ecco più andiamo all'inizio e più sono folte vedete è bello è bello anche l'applicatore perché fin dalle prime passate cioè le acchiappa tutte le ciglia c'è cioè davvero aspettate vedete se proprio prende tutte le ciglia comunque io ho fatto le clip dove metto l'applicazione con senza mascara e poi il test su strada per vedere come si comporta, dura, comporta durante la giornata perché lo vogliamo testare bene a modo però devo dire da subito che l'applicatore mi piace tanto perché davvero le acchiappa bene non è, a meno che non andiamo super di fretta, è facile da applicare e il colore fin dalla prima passata è nero ma nero intenso quindi davvero anche durante la giornata per andare a lavorare o per poco, per poco intendo che non dobbiamo fare un look esagerato, base viso, passata di mascara e siamo a posto. Perché questo fa vedere la differenza dal prima al dopo mascara. Quindi è bellissimo. Con, ehm, se vogliamo lavorarlo un po', a proposito vi ho fatto vedere la confezione. Ecco questa qui. Io, mentre parlo mi viene in mente ogni tanto le cose da dirvi. Questo e questa è la sua scatola che andrebbe qui ok intanto ho messo anche così de, fatto partire le clip col voto e l'inci dunque mascara chiede se lo vogliamo lavorare bene possiamo davvero stratificare le passate ed lasciando asciugare un attimo tra una e l'altra è difficile sporcarsi almeno che non mettiamo troppo prodotto ma basta pulire lo scovolino prima di applicarlo arriva davvero dalla radice alle punte comunque vedete le clip dove lo applico così si vede davvero più che la teoria la pratica di come si comporta bello molto bello e si vede la differenza ma davvero così volumizzante e dura tutto il giorno anche questo lo vedremo nelle clip Okay, adesso sono le 11.37 ed iniziamo ufficialmente questo test vediamo come si comporta eccoci qui allora 18.03 quindi è il caso di fare un aggiornamento intanto ho recuperato la scatola che dice size up volume extra large immediato effettivamente il volume c'è allora in 6 ore posso dire che non ha perso l'intensità si vede si vede ancora e non ha vedete che le ciglia sono ancora belle morbide non perde pezzetti non crea grumi mi piace a ah, altra cosa vediamo non ho provato però vediamo a tirare perde appena appena però dobbiamo tirare quindi ci sta piacendo molto, e oltretutto oggi mi sono sciolta, e comunque, dunque, tra poco direi che facciamo anche il test doccia e capelli, così vediamo, anche se non è waterproof, come si comporta okay, sotto l'acqua. sì, lo ammetto, sono in quel classico momento che dico, ma perché l'ho fatto? Comunque, doccia fatta, capelli fatti, e vediamo il mascara, dunque, vi avvicino. ha perso un po i pezzi ma c'è quindi non sarà waterproof ma comunque c'è e ora proviamo a struccarlo dunque vediamo con il solito pannetto in microfibra ma non ho molte speranze su questo eh. Infatti viene via semma sì, più carta la matita, e qui c'è ancora tutto, ma lo ce l'immaginavamo. Quindi prendo il mio gel micellare. Cambia! Struccante occhi, struccante bifasico, um, acqua micellare, in questo caso sto usando il gel micellare della Barocca, è buono, valido. E viene via tutto. Ok, rimuovo gli ultimi residui, ma direi che il testo Devo dire è che è più di un mascara volumizzante che comunque ha una formula cremosa che avvolge bene le ciglia e durante la giornata quindi le volumizza. Si, si vede che c'è più volume ma li allunga anche tanto, se proprio si vede la differenza, bello a lo sguardo, ciglia li allungate, mi piace. Ha una formula cremosa ma non pastosa, non crea grumi durante la giornata, anche mh, se, come dire, se prendiamo del vento oppure se è leggera pioggerellina, non si sgretola, non ho il fallout sotto dei pezzettini. Ed è, oltretutto questo non è la formula waterproof ma esiste anche la formula waterproof di questa mascara che lo trovo perfetto da applicare per andare in piscina, al mare se è um, un evento che possiamo de piangere, non so ecco, in questo caso è meglio la formula waterproof ma anche questa dura davvero a lungo se avete visto il test che l'ho fatto sotto la doccia un pochino sì, si è macchiata la palpebra ma ero sotto la doccia e questo non promette di essere waterproof quindi si comporta davvero bene ma davvero molto bene anche da struccare non è così semplice mm, ci vuole uno struccante specifico quindi un olio o un bifasico comunque uno struccante per scusate è passato un cane da solo bene ah ok ho visto dalla telecamera sono passati due cani da soli È un po' pericolosi veramente ed è per strada da soli ma abitano in zona dovrebbero esserci abituati speriamo me lo guardo davvero per loro allora comunque sia e eh, cosa vi stavo dicendo a questo punto io non devo guardare la telecamera mentre, guardo, mentre registro i video vi stavo dicendo che eh, non è waterproof ma si comporta davvero molto bene e oltretutto ci vuole uno struccante specifico per struccarlo bene a modo, quindi un olio, un burro, un bifasico ed avete visto comunque perché facciamo lo struccaggio assieme. E a questo punto io vi devo dire che mi è piaciuto davvero tanto, si comporta bene, molto valido, a un prezzo accessibile quindi mi piace molto. E ora, tocca a voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, come siete trovate, se vi è incuriosito, se vi ho fatto scoprire un mascara nuovo, se vi piacciono le mie orecchiette, tutto quello che volete, ed eh, io come sempre spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me.